Uh, sì, uh, penso, mi viene a pensare che, che come quando, uh, l'impressione è che, ripeto, non sono uno studioso del campo, ma l'impressione è che siamo in quella fase esplorativa, esplosiva, proprio da Big Bang, in cui facciamo questo prima di iniziare a fare questo, avere dei punti un po' più, più fermi. Però vedo, sto guardando una serie TV, uh, Feel Good, uh, conosci? Ok. Non, non l'ho vi vista, però ho sentito parlarne. Carino, la protagonista è... uh, Mee Martin, che si chiama veramente così, è uh, una comica. Sta avendo difficoltà perché ho letto che il suo Wikipedia è inglese e lei. No, in realtà lei ha detto che le va bene il, il day, ma anche il she, però stavo pensando in italiano com come fare, quindi starò su lei che non mi complico la vita. E, mm, e c'era cioè questa battuta: le dice, no, tu come eh, definisci quindi donna, uomo? Dice, cioè, no, io né donna né uomo mi definisco un po', dice due nomi che io non conosco, fai un po' Adam Sandler, un po' uh, Patti Proud lo so, no? però la battuta che ti fa capire è effettivamente questo spezzettamento che poi oh, a livello, sì, sì, sì, sì. Uh, arriva a livelli prostistici uh, ok interessante senti uh, non ti posso chiedere a livello di terapia cosa fare perché di nuovo è come dire terapia con le persone cioè dipende dal tipo di problema che portano però ti sì. chiedo due cose la cosa numero uno Um, tu, tu nasci come terapeuta gestaltica, se non ricordo male, giusto, vero? Ok, però ti sei fatta uh, con noi, immagino anche per conto tuo, uh, una carrellata di workshop. Hai fatto più workshop di terapia breve tu che io. E, <ride> sicuramente in un certo senso è vero, cioè più tu dei nostri, perché io i, i nostri di solito io non li faccio, eh, o li tengo o li faccio agli altri. E, però no, per dire, hai una... Penso che tu abbia una buona esperienza anche come terapeuta breve, no? Ehm, mi dici quali sono secondo te nella tua esperienza clinica, Iva, che vantaggi ti può aver dato in, in questo aspetto del tuo lavoro, ehm, gli apprendimenti di terapia brevi? Allora, premesso che io sono, come dire, una fan sfegatata della terapia assoluta singola, io sono yeah! proprio la prima, sono, sta, sono stata una delle prime è vero? Così, è? Tu... terapeute. Tu, tu eri nel primo, nel primo, dove esatto, eravamo in, esatto. in 17, sì, sì. Guarda. Io avrei pagato col sangue per esserci e quindi io sono stra orgogliosa di essere una delle prime terapeute formate in terapia assoluta singola in Italia. Grande! E... No, no, scusa, non una delle prime, la prima, perché eh, cioè la prima insieme a quegli sì, sì, altri eh, sì, Diciamo, nel primo gruppo. Il primo sì, gruppo, la prima. Sì, sì, sì, esatto. E, premesso questo, che per me è stato, come dire, proprio... In, un vantaggio, una risorsa enorme proprio a travolgere il mio mindset. Um, il quid in più che io trovo nelle terapie brevi, anche in questo tipo di lavoro specifico, è legato alla possibilità di utilizzare degli strumenti eh, rapidi, molto concreti, eh, che, per, che spingono all'azione immediatamente mm. e quindi alla possibilità di mettere in atto delle cose da subito. Cosa che non in tutti gli approcci psicoterapeutici è così evidente, mm -hmm. no? In gestalt, per esempio, si lavora molto in terapia durante l'incontro, facendo degli esercizi, facendo delle. Si dice mobilizzazione dell'energia, no? quindi delle robe tipo psicodramma in qualche mm -hmm. modo, molto forti dal punto di vista emotivo. A volte si arriva anche a una vera e propria catarsia emotiva, no? molto importante, molto espressiva. La Gestalt è uno degli orientamenti di tipo espressivo, quindi si lavora molto su questo. Ma non ci sono esercizi come dire, da fare a casa. Tu esci da lì, hai, si è fatto il tuo bel piantarello, hai sbloccato un po' di cose. Stai sedimenti no? fino alla prossima seduta, ma non è che hai delle cose da fare subito in genere, a meno che non, come dire, la terapeuta, il terapeuta non abbia individuato un percorso terapeutico che prevede degli step reali, tipo ok, qui ti sei sfogato contro tua madre, ne hai di tutti i colori, adesso cambiamo fuori da qui la reale relazione con tua madre, quindi in qualche modo si lavora sulla comunicazione. Si, eh, come dire, si ribalta completamente il tipo di approccio relazionale ok mm -hmm. le terapie brevi hanno questa cosa secondo me che è molto funzionale quella di dare la possibilità alla persona eh, allora io penso a due cose in questo momento faccio degli esempi concreti così magari ci capiamo sì, meglio grazie. uno è uh, gli approcci solution focused eh, che spostano eh, l'attenzione ovviamente dal problema alla soluzione questo permette soprattutto nelle situazioni, a mio avviso, di omofobia interiorizzata di spostare in avanti e dire ok, immaginiamo che tu sia oltre il problema eh, che succede quando tu non hai più questa omofobia interiorizzata? Immaginiamo che tu abbia fatto coming out, ok? Eh, com cosa fai di diverso, no e bla bla bla bla. Questo dà la, la possibilità alla persona di mh, spostarsi eh, in una situazione già più comoda già più a suo agio senza sì. tanta ansia eh, o fa fatica a, a immaginarsi no perché eh, le persone ti dicono io non ho idea no? che ne so boh, non ci riesco sono qui sono incastrato qui no e questa è un primo una prima risorsa utile che io ho trovato eccezionale ehm, l'altra è la possibilità di smontare al pari delle convinzioni limitanti diciamo no del come dire dei trip che ci facciamo a livello ossessivo in qualche modo a livello anche di ansia di pensieri di smontare quelli che sono i pregiudizi e gli mm. stereotipi mm. perché un lavoro che si fa spesso eh, soprattutto mi riferisco alle persone che vengono lì perché eh, non accettano di essere gay bisessuali trans eccetera che, che loro hanno un preconcetto rispetto a che significa essere gay, essere lesbica. Okay. Per cui gay è lo sfigato che sarà sempre a piangere, che non vorrà più mai nessuno, che non puoi avere figli. No? La classica frase che dicono i genitori, ah ma io volevo dei nipotini, come se tu automaticamente casse il pisello non puoi più fare figli, non puoi no? certo. uh, avere questo tipo di realtà, cosa che non è vera per esempio. E quello è l'incastro, spesso e volentieri. Cioè, la mia idea di che cosa succederà mm. se io farò camminare, la mia idea di che cosa succederà se si saprà che io sono gay, perché la mia idea di essere gay è negativa, Chiaro. la mia idea di essere gay è, è limitante, no? E, che ne so, che mi devo nascondere sempre, che mi viene ammazzate sotto casa, che mi incendiano la macchina, ok, ci sono, ahimè, purtroppo ancora. Speriamo di arrivare a una legge che tuteli in questo senso, mm -hmm. ma non è la regola per fortuna. Okay? Non siamo in paesi dove vai in galera per tutta la vita o addirittura ti uccidono. Non siamo in Ungheria. Dicevi? Non siamo in Ungheria. Non siamo in Ungheria, non siamo mai neanche nell'Andrangheta. L'Andrangheta è terribile, per esempio, ah, okay. da questo punto di vista. Mm -hmm. è, è impossibile essere gay mm -hmm. nell'Andrangheta, per esempio. Mm -hmm. Interessante um, Ti farei Io devo smettere di fare queste interviste da 30 minuti Perché e Poi a... siamo già a 40 minuti eh? E vengono sì, um... 300 minuti Porca miseria Ma <ride> Guarda sto pensando a un nuovo format in realtà Quindi sappi che ti reintervisterò facciamo, mm -hmm. mm -hmm. uh, facciamo puntate uh, mm, Facciamo puntate Facciamo qualcosa. Va bene um, Senti Ti faccio l'ultima domanda è quella che faccio sempre, uh, in realtà, secondo me, già è un po' in risposta, però vediamo come la sintetizzi qui. Um, la mia ultima domanda è questa, immagina di dover dare un suggerimento a degli psicologi, uno studente di, di... uno psicologo studente, ok, quindi può essere studente di psicologia o che sta studiando, un suggerimento, un suggerimento di che tipo? Un esercizio da fare una pratica da fare nella vita di tutti i giorni, che però gli possa essere utile all'interno della sua pratica clinica con persone eh, con tematiche LGBT. Ok, allora mm, immaginando eh, la maggior parte dei <coughs> colleghi e colleghe eterosessuali e, mm. e cisgender mm -hmm. Eh, un esercizio che io eh, faccio fare sempre, per esempio durante le mie formazioni, è quello di ehm, prendersi un impegno per 30 giorni, quindi un mese, eh, di comportarsi eh, dovendo nascondere l'identità del proprio partner, della propria partner. Fantastica. Quindi a domanda, eludere, cioè come dire non puoi dire che sto con, che ne so, Stefano, devi dire sto con una persona oppure... Sì, ho una relazione da X tempo, no? Ma volete figli? Ma, no? Come dire... Cioè, di non fare intendere in nessun modo eh, il sesso, il genere della persona con cui tu stai, per esempio, no? Questo in tutto. Quindi una volta si usava, per esempio, la foto come sfondo del cellulare, no? La devi levare. Se i colleghi ti chiedono eh, ma cosa hai fatto questo weekend? Non puoi dire sono andato con la mia fidanzata al mare. Eh, sono andata al mare con chi? Eh, con amici, no? Cioè, non puoi dire neanche cioè, con, ah, con la persona con cui mi vedo. Cer cercare in tutti i modi. Sì, come, allora, tu immagina che eh, tu devi nascondere a tutti i costi. Hai questo, sei una spia, tra virgolette, però mm. no? devi nascondere la tua identità. Allora, eh, questo significa che tu devi nascondere anche qualunque dettaglio che possa far capire all'altra per all persona. Il tuo orientamento: eh, con chi stai. Se okay. hai una relazione, per esempio, cioè che ah. magari si sa che c'è una relazione, ma non si sa con chi, okay. magari si capisce che c'è una relazione. No? Questo può essere un esempio mm -hmm. eh, di esercizio. Un altro, adesso non si usano più le riviste cartacee: una volta questo esercizio si poteva fare, adesso non si fa più. E era quello di andare in giro con una rivista targettizzata no? eh, LGBT, Gay, Babilonia, Pride, tutto sotto Wanda no? e così via erano come le riviste storiche. Già quello una volta ti identificava automaticamente come gay, mm -hmm. anche se tu non sai neanche che significa la parola, però andare in giro con una rivista di quel tipo era come se ce l'avessi scritto in faccia. Adesso chiaramente è diverso. Allora, andare in giro con la borsetta di no? uh, arcobaleno, no? per mm -hmm. esempio, o andare in giro con un adesivo, o uh, che ne so, un foulard qualcosa che faccia intendere no? una certa vicinanza ma non lo so, quindi l'esatto contrario da una parte io ehm, non faccio capire con chi sto non faccio capire di essere eterosessuale, di essere omosessuale e così via gli omosessuali sono abituati a questo sono etero, devono, devono fare questo tipo di esperienza no? fantastico eh, ma questo con tutti, cioè anche quando parli con la mamma no? gli puoi dire, guarda che eh, no? ti chiede sì. e tu devi dare per scontato che non sta dormendo lì magari che non è che non ci convivi insieme no? perché la mamma non sa che tu convivi con il tuo compagno magari certo. no? è un amico quindi tu utilizzi il nome di un amico per esempio no? oppure ehm, stai al telefono fai attenzione con chi parli perché qualcuno potrebbe capire sentire la voce mm -hmm. invece no, non lo puoi fare questo no? C'è cioè, tutte quelle sfumature che eh, ti posso assicurare che per una persona eterosessuale che non ha mai avuto questo tipo di pressioni è estremamente difficile da fare perché chi è nel privilegio vale per i bianchi. Io sono bianca, quindi comunque ho un privilegio rispetto alle persone nere eh, o latine, eccetera. Non si rende conto della difficoltà che ci si vive. Fantastica, è, okay. eh? è bellissimo questo esercizio, Paola. È bellissimo questo esercizio. Fallo, fallo prenditi 30 giorni di tempo co co come quando tu devi installare un'abitudine, sì. so, 21 giorni si dice prenditi 30 giorni di tempo per 30 giorni ho fatto questo e devi stare attento a cogliere ogni aspetto, come se tu dovessi come dire, eh, nasconderti veramente, no? quindi eh, stai al telefono no, no, no. devi stare attento con chi parli, perché se si capisce che tu dall'altra parte c'è un uomo tu sei in pericolo magari okay. no? sei in difficoltà eh, qualcuno potrebbe fa farti una battuta oppure che ne so cammini e qualcuno vede la foto di un ragazzo no, sul tuo cellulare e ti epiteta no? a ah, brutto frocio uh -huh, sì, sì, sì, sì, sì. quindi mettersi ovvio che non è che sto dicendo andiamo <ride> sotto casa pound no, con la oh, bandiera al cobaleno magari arrivano le mazzate No, però eh, cercare in tutti i modi in 30 giorni di eliminare, di fare attenzione, che noi siamo abituati poi, no? Per noi è normale. Ma di fare attenzione a tutto ciò che potrebbe far capire all'altra persona il nostro orientamento sessuale. Lo faccio. Lo faccio e ti dico come va? Ti, ti dirò tra 30 giorni, probabilmente ti dirò, guardo bisogno di altri 30 giorni perché la mia vita sociale è zero, quindi non ho incontrato nessuno. <ride> però, a parte questo. Eh, però, no, è fantastico, perché è un... capisco il voler aiutare un processo di sintonizzazione e anche di empatizzazione con, uh, con uh, queste sì. persone. Fantastico. Uh, posso dire è una difficoltà? È un difficilissimo dire queste persone, perché mi, mi, mi crea una, un confine, no? Cioè, per me non esistono queste persone. Um, eh, non so se, se, se ti ho dato l'idea, no? Uh, sì, è sì, satichetto, no? Come, eh, esatto, persone, come esatto. se fosse un'altra queste danza, persone. No? Eh, però se tu dici per esempio è corretto invece di dire gli omosessuali, mm -hmm. dire le persone omosessuali, come mm -hmm. dire le persone eterosessuali, sì. come dire le persone trans, no? quindi certo. non oggettivizzare la parola ma utilizzarla, cioè il contrario, non soggettivizzarle gli omosessuali sì. ma utilizzarla come In... oggetto. Questo non ci aiuta molto la lingua italiana. Ok, no. ok. Paola. Super fantastico, credo che abbiamo tutti i record, che questa sarà l'intervista più lunga di sempre. Uh, tagliamo i dieci minuti prima. Tagliamo i dieci minuti? No, no, no. no. È un argomento interessante ti fare tante, tante altre domande. Um, penso, penso che ti sta perdendo credibilità, perché lo dico sempre, quindi è il sintomo del problema che um, dura troppo poco, però questa è veramente la più lunga, quindi insomma è così. Grazie mille. E io invito tutti, peraltro, a Visitare il tuo sito e i tuoi social, a chiederti anche se tu sei super disponibile. E... Alla prossima. Un bacio. Ciao!